Sembrano due mondi in apparenza incompatibili queste due carte. Hanno eh, delle immagini ma anche delle atmosfere dentro molto molto distanti tra loro. Da una parte c'è eh, l'attivatore dei sogni, l'alleato, che parla di un mondo tutto azzurro, sfumato, con le stelle, con un cielo notturno, con dei movimenti morbidissimi che si intrecciano come dei nastri, delle strade tra le stelle, ondulate, sembra quasi il corso di un fiume, lo svolgersi di un'anima, di un profumo, qualcosa di inafferrabile. E anche l'atteggiamento di questa figura è molto sognante, è pieno di metafore, di delicatezza, e poi c'è questa carta che invece ha il colore giallo del terzo chakra ed è fatta da linee nettissime, nere, incise. Potrebbero essere scolpite sul legno o sulla pietra, talmente sono pulite, semplici, essenziali. Come fanno a stare vicini questi due mondi? Allora oggi ho iniziato a fare la ginnastica e subito, dopo mezzo minuto, suona il citofono. E non potevo non rispondere stamattina perché aspettavo una cosa importante e quindi ho semplicemente interrotto la registrazione e l'ho ricominciata dopo aver aperto la porta. Come fa a stare insieme il mondo della ginnastica tutta zen, con la musichina, il pianoforte, le cuffie? Allunghiamo il corpo, i meridiani! Beh pacco come fanno a stare assieme eppure nella realtà accade questa cosa allora mentre facevo la pratica del risveglio stamattina queste due carte mi dicevano una cosa molto semplice ma tu ti sogneresti mai di mettere in discussione il contenuto di un sogno cioè durante un sogno o anche ripensandoci al mattino, ti sogneresti mai di dire «ma perché ero in un giardino e improvvisamente da giorno è diventato notte? Ma perché stavo passeggiando felice e subito l'atmosfera del sogno è cambiata e mi inseguiva il lupo?». Non ci facciamo domande sui sogni, li prendiamo per buoni. In questo mondo qui, perché noi lo sappiamo dentro da qualche parte che il mondo dei sogni, il mondo del sentire, mondo, diciamo dell'invisibile non ha una forma fissa, ha questa fluidità qui, ha questa ampiezza, a questo scorrere, a questo respiro blu sognante, impossibile da costringere in una logica mentale o in una forma e quindi nessuno di noi si sognerebbe mai di dire ma ti pareva proprio il momento di cambiare atmosfera del sogno? Anzi, a volte ci svegliamo al mattino e ci domandiamo pure come lo posso interpretare questo sogno? Cosa mi voleva dire che io non arrivo a capire il passaggio dal giorno alla notte, quel cambio improvviso d'atmosfera? Perché avevo le mutande rosse piuttosto che bianche o nere? Cioè non mi domando ma perché è venuta fuori quella roba, poteva starcene un'altra? mi dico, oddio cosa mi voleva significare, lo prendo per buono, sicuramente aveva una sua, un suo senso, un suo equilibrio, una sua logica non mentale ma di sogno per stare lì, cosa mi voleva raccontare, che messaggio mi arrivava dal mondo dell'anima, dal mondo della notte, poi ci svegliamo e il postino portato dalla vita chissà eh, per quale giro, chissà per quale coincidenza di incroci, di semafori rossi, di modifiche alla viabilità, di sue vicende personali e mie e quelle di tutto l'altro mondo che gli gira attorno, arriva proprio a suonarmi il campanello mentre ho iniziato la ginnastica. È ovvio che la prima cosa che ho pensato è stata, ma di tutta la giornata, di tutta la santa giornata che c'era, ora devi venire, non mi sono domandata per prima cosa, ma questo cosa significa? Che metafora mi racconta? Come faccio con i sogni, no? Ma perché avevo la mutanda rossa invece che blu? Non mi sono domandata perché è arrivato alle 9.05 invece che alle 10. Mi sono detta, ma proprio ora, stavo facendo altro. Le carte mi dicevano, proviamo nel mondo degli incroci delle coincidenze delle manifestazioni a volte innegabili pulitissime della realtà della nostra giornata ad avere un atteggiamento aperto alla metafora al sogno all'interpretazione alla possibilità se trovo un euro a terra mentre cammino non penso Uh, Che metafora interessante, magari ci penso dopo, la prima cosa che penso probabilmente è che culo, e vai, oppure chissà chi l'ha perso, vediamo se qualcuno lo sta cercando, o ancora, uh, avevo giusto voglia di un caffè, poi mi possa anche dire ma che significa l'abbondanza, la fortuna, la bellezza, non è il primo atteggiamento che viene naturale alla personalità, come prima cosa la personalità giudica. La mia collega oggi si è tagliata i capelli e sta divinamente, probabilmente la prima cosa che mi verrà da pensare è cavolo come vorrei stare così bene anch'io, che invidia, magari anche sana, poi le faccio anche complimenti, però mi paragono, però faccio un giudizio. Quindi come tante volte anche diciamo, non è che si può far finta di essere tutti degli illuminati discesi sulla terra senza più i pesi e i fardelli della personalità e dire: No, ma io non giudico, io non giudico mai, sono oltre il giudizio. Ma dove? Saresti qui a fare questa vita, ad avere delle emozioni, ad avere un corpo d'essere umano? No, non saresti qui, te lo dico dal profondo del cuore: fidati, fai un atto di fiducia, non sei oltre il giudizio. Ci sono neanche io, ovviamente. Se no, sarei qui. Però possiamo tentare nella nostra vita, nonostante il giudizio, possiamo inglobarlo nel nostro flusso di coscienza, nei nostri tre corpi e dire ok, c'è anche questo giudizio, ma proviamo lo stesso, tenendone conto, ma senza lasciargli occupare tutta la situazione, senza lasciarlo debordare. Proviamo a vedere. Nel chiaro avvenimento che sto vivendo, nell'incrocio, nelle coincidenze, nelle sincronicità, in quello che la vita mi propone, che metafore ci sono? E non sempre le metafore sono che suggerimento mi sta dando, che insegnamento mi trasmette, quello è sempre un gioco della mente. La metafora è una suggestione, come la viviamo nel sogno. La metafora è uno stato d'animo, è una possibilità diversa che ci si apre dentro, non ha nulla a che fare con il pensare, con il trarre un insegnamento, con mi sta dicendo di pigliare la strada destra piuttosto che la sinistra, di fare più sport, di accettare il lavoro, di lasciare il fidanzato, non è quello la metafora non mi dà una dritta sul fare o sul pensare o sul capire quello è dopo la mente che la elabora per stratificarla e agganciarla al vissuto ma quando voglio contattare le metafore di quello che mi accade devo stare a contatto con quello che c'è devo prendere il mio giudizio accorgermi che esiste inserirlo nel posto a lui dedicato e non farlo debordare dentro i confini come quando si colorano gli album o i mandala dentro al confine lo tengo lì non lo ignoro ma è una parte del tutto c'è anche tutto il resto c'è anche i sentimenti che mi si muovono dentro c'è che tempo fa che orario è della giornata quanta luce c'è che colori mi colpiscono c'è quello che mi trasmette il postino che viene a portarmi il pacco la collega con il taglio di capelli diverso ci sono i dettagli c'è un insieme come fosse un sogno lucido il nostro momento che in questi incroci che in questi momenti di chiare metafore che siano scelte, che siano imprevisti che siano momenti di lucidità quando ci sono questi belli incroci questi punti di incontro di tutte le vie dentro e fuori di noi sono occasioni se noi ci apriamo alla metafora in queste occasioni. Standoci a contatto, vivendoli come fossero dei sogni, tutte le interpretazioni, gli insegnamenti e i ragionamenti vengono dopo. E non possono esserci se la metafora non la vivo. In tutta la sua completezza. Argino. Cerco di arginare, di contenere la mia personalità, il mio giudizio e lascio spazio anche per il resto. Dopo si metteranno insieme i pezzettini di puzzle, dopo trarrò le mie conclusioni, dopo filerò i miei tre corpi che hanno vissuto l'esperienza. Ma se io l'esperienza la vivo solo mentalmente, già subito pensando cosa significa, cosa mi dice, cosa mi porta, gli altri due corpi me li perdo. Avrò molte meno informazioni interessanti. Ci sto dentro quando mi accadono delle cose. E può darsi che non siano pochi momenti, può darsi che siano giorni che durano queste cose, ci sono dei malesseri, a volte abbiamo, io recentemente ho avuto un'influenzona di quelle, un raffreddorone che non finiva più, a volte avevo come delle intuizioni su cosa mi volesse dire, su cosa mi accadesse nel corpo, ma il più del tempo ci stavo dentro, semplicemente lo lasciavo svolgersi, è come dovessimo vedere un film e a ogni scena fermarci e dire no aspetta allora facciamo il cineforum, questo personaggio che cosa fa, cosa c'è dietro, che cosa mi suscita, che cosa mi muove diventerebbe bruttissimo guardare il film ma anche stare nella stessa stanza diventerebbe pallosissimo, troppo mentale dove va il trasporto, la bellezza, l'artisticità, l'atmosfera di insieme che si crea deve avere il tempo di crearsi Devo permettermi di starci dentro. Dopo, quando si è conclusa ed è passata, allora posso filare le informazioni dei miei tre corpi. Ma gli incroci della vita, questi momenti qua lucidi, imprevisti, dove l'attenzione è proprio lì, perché viene catturata, eh, sono delle occasioni. Sono come dei sogni lucidi. Ma niente che è giorno e siamo svegli che differenza c'è anche nei sogni lucidi siamo svegli ho parlato un sacco stamattina speriamo di non avervi annoiato troppo se avete voglia poi ce lo raccontiamo se vi capita oggi davvero un momento di sogno lucido da svegli Ciao! Buon mercoledì! Un'ultima cosa, lunedì prossimo ci sarà una serata di webinar gratuito, lo facciamo assieme io e Tiziana che è una figa pazzesca che si occupa di numerologia, probabilmente la conoscete se seguite queste pagine sarà completamente gratuito, serve iscriversi per avere il link per partecipare, non ho ancora pronta la locandina ma sarà una figata pazzesca, quindi lunedì prossimo alle 9.30. se riuscite ad essere liberi lo guardate in diretta e partecipate, se no poi vedremo di condividere anche la registrazione se si può. Si parla del solstizio di primavera, della successione di Fibonacci in chiave numerologica, di geometrie sacre naturalmente e naturalmente ci sono anche le carte della tradizione, una in particolare che adesso non vi dico quale sarà, sorpresa. La vedrete nella locandina. Ciao, buon mercoledì, grazie a tutti, a domani. Via, si parte. Stretching dai meridiani. Intrecciamo i pollici. Polmone e intestino crasso, lentamente, con cortesia, ma senza grandi esitazioni entro nella posizione, un paio di respiri, belli e presenti, Espirando ritorno, cambio l'intreccio e con i pollici intrecciati al alla... contrario di prima entro nella posizione. E ritorno. Meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas. Fino a dove oggi mi fa bene, fino a dove oggi arrivo. Dove non arrivo con il corpo, arrivo con l'intento e la visualizzazione. Sto bene dentro al corpo, non cerco i significati mistici della ginnastica, sento cosa mi muove e come mi può fare bene innanzitutto al corpo fisico. cuore e intestino tenue memoria e trasformazione. Maestro del cuore e triplice focolare. Apro bene tutti gli spazi, davanti e dietro sulla schiena, porto ossigeno rinfresco. Yankos si attraverso i miei tre corpi. Sento proprio il movimento fluido che li passa tutti e tre, il movimento più importante del concetto. spostarmi tra i corpi tutti e tre sono casa mia tutti e tre sono io That's <laughs> di tutto quello che c'è, stamattina, in tutti i miei corpi, nella materia, nel pensiero, in quello fisico, nell'anima, nel sentimento, nei sogni che mi porto dalla notte, Nel sentire e poi nello spirito, nel terzo regno, nella percezione. Creo uno spazio in questi filamenti di oggi. Vado a comprendere anche tutto quello che non vedo, che non conosco, che non so neppure immaginare. Lo riporto esattamente al centro, a completare la filatura. E da questo centro scendo nella cavità smeraldina, con il volo del falco. della civetta del corvo e da questo punto seguo e riporto nel mio corpo e nella mia memoria in tutti i miei corpi i movimenti della geometria le oscillazioni del pentagono. dell'ottavo ciò che si incontra dall'universo fuori di me e ciò che da me lo raggiunge il cerchio il fulcro esatto dove si appoggiano i miei movimenti, le mie oscillazioni, tutti gli scambi. Il punto centrale della mia emanazione. Il fulcro delle mie realtà. L'esagono, il gioco degli specchi che mi permette di esplorare questa infinità. darle corpo, di viverla, di farne esperienza. La spirale. Tutto si tiene visibile e invisibile vicino e lontano ogni cosa nella manifestazione in tutti i miei corpi si tiene è attraversata da un flusso continuo unico infinito e in questo flusso si aprono i passaggi del tempo le soglie del triangolo, vengono prese le scelte, quelle reali. Tengo l'energia di questo movimento tra le mani senza donarle nessuna forma, senza costringerla in nessuna geometria. La sento che le attraversa e le rende tutte vive, le illumina, le infonde di vita. E per un attimo tutto diventa uno.